con noi il sindaco di Roma la sindaca di Roma fate Eccoci, voi ecco Virginia Raggi buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi grazie dell'invito. Ha trovato traffico? Ma in realtà stiamo facendo dei lavori sulla Nomentana <ride> e quindi lì però bei lavori insomma finalmente sono partiti i cantieri tra l'altro sulla Nomentana abbiamo un doppio cantiere perché è partito anche già da qualche mese sono partiti i lavori sulla famosa ciclabile e, insomma devo dire è un bel vedere. Ha già risposto a tutta una serie di messaggi che sono arrivati. Eh sì perché noi ci eravamo un po' portati avanti con i Lavoro sindaco, lei lo sa, insomma, tanto c'è sì. in polso con gli ascoltatori, c'è sempre, quindi continuate a fare quello che già stavate facendo. Domande: accendete le app, accendete eh, l'applicazione, vedete... siate interattivi. Eh certo, perché non siamo solamente in radio, siamo anche in televisione ed è importante eh, vedere anche proprio l'aspetto, insomma, di, di Virginia Raggi. Presente 75 104 500, ma insomma, la valanga di messaggi è già arrivata. Dopodiché, noi siamo partiti, eh, diciamo, eh, come spesso ci capita qua al lavoro in corso da quelle che sono le notizie che arrivano dal uh -huh. governo no? e di conseguenza siccome abbiamo visto anche un bye bye Vitalizzi che <ride> sì. è ovviamente di stampo Movimento 5 Stelle il eh, premier Di Maio ha detto giornata storica il taglio di Vitalizzi è cosa fatta? Quando c'è la volontà politica evidentemente eh, le cose si possono fare abbiamo mandato in onda anche l'audio del eh, ministro Di Maio e qui mi leggo subito, eh, tanto voglio dire l'abbiamo fatto ascoltare eh, già a chi ci sta seguendo e qui mi leggo subito ad una primissima domanda perché lei in questi giorni, proprio attraverso uh, Facebook, ha parlato della cabina interministeriale che sta nascendo? Ha incontrato sì. uh, già uh, tre ministri di questo governo, tutti e tre il Movimento 5 Stelle, se non sbaglio, perché si è partiti proprio con Toninelli, il ministro Toninelli, poi la vicepremier Di Maio sì. e, se non sbaglio, anche il ministro uh, Fraccaro. O oh, intanto la Lega quando la incontra. <ride> abbiamo, abbiamo già un appuntamento, credo, verso la fine di questo mese. La, della, le nostre agende sono, come dire, complicate. Da incastrare, per cui a seconda delle disponibilità ma devo incontrare tutti, è eh, veramente importante riuscire ad avere un dialogo con i ministri. E l'idea della cabina di regia è nata perché entrambi, quindi sia noi come comune, sia il governo, si è reso conto e del resto lo ha inserito nel contratto di governo, si è reso conto che una capitale deve avere un dialogo importante con il governo, deve avere anche una, una serie di poteri e competenze che oggi non ha. Quello che noi andiamo ripetendo in realtà da due anni è eh, la possibilità di poter avere dei poteri che ci equiparino alle altre capitali mondiali ossia una, una vastità, un raggio d'azione di fatto che ci consenta di intervenire con immediatezza sulle soluzioni. Io vi faccio un esempio perché poi è quello che mi fa male non solo come sindaco ma come cittadina perché io sono anche cittadina di questa città. Noi abbiamo 9 milioni fermi da due anni sul verde 9 mm. milioni fermi su due gare, perché? Perché ci sono dei continui ritardi, delle burocrazie cose che si intoppano Allora io penso che una capitale debba avere la possibilità di poter non voglio dire avere una corsia preferenziale però avere delle norme che in qualche modo la possano rendere competitiva, perché altrimenti così, cioè, veramente come dire, fare il confronto è, è drammatico, non solo, ma anche dare risposte ai cittadini è difficile mm. dire, sì, stiamo lavorando dopo due anni però ancora carte, e incartamenti in questo devo dire che l'ANAC ci sta aiutando, però anche qui ma eh, insomma oh, no, c'è cioè una, una domanda che voglio che... fare è una questione solo di burocrazia oppure proprio mh, di eh, regole di bilancio perché mi spiego meglio perché, perché ho parlato recentemente con un economista vicino al governo quindi non, non avversario del governo che mi ha detto guarda che con le attuali regole di bilancio sì. eh, con il pareggio di bilancio in sì. costituzione con l'armonizzazione contabile degli enti territoriali sono che andato... è partita l'anno scorso brava Arconet, sono andato sul sito della ragioneria generale dello Stato sono regole che strozzano la possibilità di intervento è vero, non è vero e se è vero perché non, non ne parlate continuamente cioè non dite, perché non dite che con queste regole di bilancio non potremo mai ma non solo noi, nessun amministratore loca locale trovare i soldi per, per ripianare le buche, per mettere in sicurezza il bilancio dell'AMA, dell'ATAC, quello che è, cioè perché ci sono delle regole che devono essere cambiate perché non lo dite? Perché non lo dice sindaco? Se vuole lo dico qui di nuovo eh. no? <ride> lo dico lo diciamo tutti, tra l'altro in questo devo dire che non lo dico solo io, lo dicono tutti i sindaci perché oggettivamente siamo seduti esattamente nella stessa barca quindi tutti i sindaci congiuntamente si stanno lamentando con il governo da tempo proprio per queste regole che strozzano la possibilità dei sindaci di erogare servizi. Noi dobbiamo accantonare una serie di, di fondi e di somme e quelle non possono essere toccate nonostante eh, siamo magari rispettiamo tanti altri parametri adesso non voglio scendere nel tecnico perché veramente poi si rischia di annoiarci ma il punto qual è? Il punto è che se io riesco a risparmiare a fare un buon, una buona politica di bilancio, ad avere una somma io devo poterla investire per i miei cittadini e adesso Tal non volta. è possibile? No, no, non è possibile perché comunque devo accantonarla e tenerla da è una scusante, da scusante di fine di mondo Stavo citando un... cioè nel senso sì, che quando, sì. è quando le, le dicono è però le buche... È, cioè le dice guarda che servirebbero questi soldi, solo che questi soldi con le attuali regole di bilancio non possono essere disponibili. Bisogna un... cambiare le regole di bilancio. C'è un, un combinato disposto, se mi permettete la, la citazione, Come che no? sono le regole di bilancio e eh, le regole degli appalti. Per carità sono giustissime, io sono sempre stata la prima a dire e continuerò a dire che le leggi vanno rispettate. Però bisogna semplificare un pochino, perché talvolta anche solo per rifare una strada, io ci metto 6-8 mesi di gara e poi i lavori durano talvolta quasi. 48 ore, 72 ore che è un po' come un dire, almeno fateli durare un po' di più, ripagateci dell'attesa, però il punto qual è? Dobbiamo semplificare, Dobbiamo semplificare, questo lo abbiamo chiesto molto al precedente governo che a mio avviso non ha molto sentito da questo orecchio, questo nuovo governo mi sembra molto più sensibile, Sta... è, è normale posso dire? Sì non lo so cioè, secondo lei è normale è mancata la volontà politica guardi prendo ad esempio è il sindaco di Monfalcone quindi 35.000 abitanti per, cari di, per carità di Dio non me ne voglia il sindaco di Monfalcone che abbiamo ospitato ieri no? Ma da un punto di vista politico lei si è trovata a dire un po' la stessa cosa, io ho provato per un anno e mezzo a parlare con la regione che era amministrata dalla Serracchiani adesso invece c'è ovviamente una regione a trazione leghista quindi è più facile, allora le dico queste cose, quando c'è la volontà politica si possono fare quindi è mancata la volontà politica ad esempio quando c'era il ministro Calenda e quindi c'era un altro partito e adesso tutto è più facile e ne beneficerà ovviamente Roma Capitale e poi lei ne ha parlato di 9 totalità. milioni fermi a quel punto sì. cioè cerchiamo di capire perché erano fermi di chi era anche lì la volontà politica per il verde eh, ovviamente sì sì sì guardi ehm, lei dice una grande verità la volontà politica è tutto c'è poi da dire che serve anche una visione no? Del, eh, dell'amministrare la cosa pubblica la cosa pubblica si amministra non per finalità politica quindi per fare consenso sulla pelle degli altri, si fa per fare del bene ai cittadini che si amministrano. Allora se c'è questo, questo principio, indipendentemente dalla, dal colore politico della persona che ho seduta di fronte, io posso realizzare le cose. Se invece la finalità che ci anima è quella di provare a mettere i bastoni tra le ruote all'avversario, sfruttando sicuramente delle debolezze di sistema, sfruttando delle norme che purtroppo sono spesso contorte, sono spesso, eh, si, come dire, si stratificano l'una sopra l'altra, e allora ma lì manca manca proprio la base, il dato di base, perché fai il politico? Fai il politico solamente per il consenso e quindi per far vedere che tu sei più forte, sei più bravo e il tuo, diciamo, il tuo collega non lo è e quindi gli metti i bastoni tra le ruote o fai politica perché vuoi fare del bene al tuo paese? Io credo che la finalità che ci deve animare tutti quanti, indipendentemente dal nostro colore politico, sia far del bene al paese. In realtà mi sembra che questo governo, ora in parte anche il Movimento 5 Stelle direi, però abbia scritto nero su bianco quali sono le finalità che vuole perseguire, sono come dire obiettivi che fanno bene al Lei paese. Lei si aspettava più rapidità? la allora, Spiego subito, perché qua dal punto di vista economico ancora non si è visto granché da parte di questo governo, no? ecco, Si è insediato de... due eh beh, cioè, <ride> 100 fa. giorni, sì, 100 giorni. <ride> però uno si aspetta che subito ci siano dei, mm, sì, meno di, meno di 100 giorni, effettivamente. No, però mm, dal punto di vista economico uno si aspetta, bam bam, due provvedimenti che diano il senso. Adesso c'è il decreto eh, dignitario evidentemente però non riguarda eh, quei temi di cui stavo stavamo parlando prima no? Cioè quindi non, non Ma dà stanno più... già lavorando mm. sugli appalti. Perché cioè... quello riguarda anche il rapporto sì. con l'Europa evidentemente sì, no? Sì, perché sì. è chiaro che. Non c'è eh, dubbio. Perché è tutta quella incapacità, impossibilità di utilizzare i fondi che magari ci sarebbero è determinata da una politica di austerity che ha colpito duramente il non nostro paese. Non c'è Io le dico da amministratore eh, ho capito che eh, fare provvedimenti veloci ma fatti male non serve in realtà lo sanno anche poi tutti i cittadini però da amministratore lo vedo dall'interno magari è meglio metterci un mese in più però andare a rispettare e a contemperare tutti gli interessi e poi fare una norma che vada a sostituire tutte quelle in contrasto che riesca a spiegare, che sia chiara quindi ben venga, magari un pochino più di lentezza, ma quello che serve è finalmente qualcosa che sia chiaro, semplice, pulito e fatto bene. Ecco, in questo uh, magari le chiedo se è mancato un pochino più di trasparenza nella comunicazione, proprio per dire quello cioè per spiegare ulteriormente quello che ci sta dicendo adesso, no? Magari io preferisco un mese in più, due mesi, in più, non in quanto Virginia Raggi, ovviamente, in quanto eh, sindaco di Roma, perché poi magari uno gira per la città e alcune cose che sembrerebbe facile, no, mettere a posto. Oggi leggevo sul Corriere della Sera l'ennesima situazione che riguarda il verde di Roma, poiché lei viene a adesso da un'affermazione che mi ha incuriosita, cioè 9 milioni di fermi, intanto perché? Dove sono stati rintracciati questi 9 milioni di fermi? No, perché ci, so ci sono, sono delle, gare in corso, delle gare in corso, ma non riusciamo per esempio a comporre le commissioni giudicatrici cioè le commissioni, ossia quei gruppi di dirigenti, di funzionari che debbono poi andare a esaminare le offerte perché ci sono delle, dei, come dire, degli intoppi burocratici che frenano, allora le norme debbono essere fatte per facilitare l'erogazione di servizi, perché se io come Okay. E, e qui parlo da sindaco quindi non, non pensate di avere di fronte Virginia Raggi perché questo è un tema che interessa a tutti i sindaci. Se io come sindaco sono costretta a scegliere tra erogare un servizio e guardate la dicotomia è importante e fare una gara okay. ed erogare il servizio dopo un anno o due certo. anni per me è un problema. Vuol dire che questo sistema sta creando un problema perché io devo rispettare la legge però non mi si può chiedere di far attendere i miei cittadini uno due anni per fare tutto non ha senso in questo io dico che ci vuole responsabilità coraggio nell'andare a intervenire su una norma quando questa norma provoca delle distorsioni è fondamentale. E come può la cabina e poi passo la parola al collega come può la cabina interministeriale ovviamente lei incontrerà Altri ministri a un certo punto si prenderanno delle decisioni. No, lei è partita proprio dalla uh -huh. eh, volontà di dire che eh, Roma comunque deve avere un passo diverso. Per forza. Sicuramente se avrà un passo diverso sarà anche grazie a questo governo. Si è data mentalmente dei tempi perché due anni del suo percorso sono trascorsi gliene sì. restano tre. Io mi auguro, guardi, il più breve tempo possibile però per fare le cose correttamente e anche qui ci sono due istituzioni che è il Comune di Roma e il Governo che si devono interfacciare è interesse di tutti che la capitale vada bene perché se la capitale va bene l'Italia va bene è un, è un biglietto da visita importante, è veramente un biglietto da visita importante quindi è interesse veramente di tutti far sì che la capitale vada bene quindi credo che nel più breve tempo possibile si potranno fare una serie di cose tra l'altro vi racconto una bella novità di oggi. Che in realtà C è anche una brutta, però eh? attenzione c'è il, è... sì, sì. il comunicato di Atac. Sì, c'è il comunicato di Atac che ci leviamo subito spiega. il dente perché ecco, lei allora... lo, ha, lo ha messo sul piatto. Quindi ecco. è inutile No perché... <ride> a questo punto parliamo di. Fatte le premesse che abbiamo fatto: cioè della difficoltà di poter accedere sì. eh, ai fondi e utilizzare i fondi, eccetera, eccetera. La, la domanda che sorge spontanea di fronte comunque a dei soldi disponibili perché non si presenta nessuno perché nessuno partecipa alla gara di aggiudicazione. Parliamo eh. di 98 milioni 98 eh? milioni. Eh, direi 98 insomma milioni... in una situazione economica difficile eh. dovrebbero far gola. Questo è il comunicato di Atac. Non è giunta alcuna offerta in risposta alla mm. gara per l'acquisto di nuovi autobus bandita da Atac per una cifra di 98 milioni di euro finanziati da Roma Capitale. Atac in qualità di stazione appaltante avvierà delle nuove verifiche di mercato per garantire il minor tempo possibile la fornitura di mezzi, siccome arrivano un sacco di messaggi che riguardano evidentemente I la situazione pubblici, del sì. trasporto pubblico, ecco perché non si è presentato nessuno? Su questo io... Secondo una congettura insomma. No, non c'è da fare nessuna congettura, è un dato di fatto, prendiamo atto che evidentemente nessuna azienda eh, era interessata evidentemente a una fornitura di 98 milioni. Dico un'altra cosa, secondo il codice degli appalti, quando una gara va deserta si può andare a trattativa privata. Sì, questo vuol dire che... Eh, ci sta dando eh, una notizia. No, io vi sto dicendo quello che dice il codice mm. degli appalti. No, nel senso che da lì se non si presenta quindi... Io vi sto dicendo che chi non si presenta per una gara può decidere di passare alla fase 2, sì. quella in cui si tratta direttamente con l'azienda e si ha un maggiore potere negoziale. Tuttavia, esistono per fortuna anche altre soluzioni, per esempio c'è la piattaforma Consip che può essere esplorata, quindi diciamo delle soluzioni che peraltro sono anche eh, largamente trasparenti e pubbliche che possiamo esplorare. Io sono molto fiduciosa che questi autobus eh, arriveranno. Siamo, abbiamo necessità di rinnovare il parco mezzi perché purtroppo il fatto di avere degli autobus che hanno anche 18, 13, 18 anni, ma è, la manutenzione la manu ha un costo oggi alle 12:30 a rischiato sì. di andare in fiamme l'ennesimo autobus, sì. allora. voi dei passi avanti sul controllo li avete fatti, i tornelli, c'è stato anche un tentativo, quindi da questo punto di vista ciò che evidentemente potevate fare, ma la manutenzione è un problema, noi abbiamo ospitato anche eh, dei servizi, abbiamo rimandato, non ospitato sì. dei servizi che non sono stati realizzati da noi, no? Le Iene da questo punto di vista ha fatto scuola e ci siamo anche domandati, lo abbiamo domandato anche a Enrico Stefano Qual è la posizione mobilità? del Campidoglio nel momento in cui vengono fuori eh, determinate realtà anche di denuncia? Mm -hmm. E poi magari, eh, cioè è un bene per voi che si denunciino quelle cose, magari anche in una determinata maniera, non volto coperto, non tutto, tutto è visibile, o lo ritenete un è, danno un po', scoperto, un po' come Ada che ha fatto capire. Esatto. Quasi, le, le chiedo questa perché è anche una posizione etica, no? se vuole, e, e su questo il Movimento 5 Stelle fonda molto eh, del suo Io... percorso. Credo che le denunce siano, insomma, vadano raccolte, le denunce vadano fatte, vadano fatte nei modi corretti e vadano raccolte e poi si deve approfondire se i fatti che vengono denunciati siano veri o meno e se sono veri chiaramente bisogna intervenire. Poi ci sono modalità e modalità, io non ripeto, ogni volta che a me arriva una segnalazione io inoltre <ride> note per avere chiarimenti e per capire cosa succede perché è nell'interesse di tutti approfondire i fatti, che possono in qualche modo costituire degli illeciti abbiamo saputo e abbiamo letto come negli anni passati per esempio ATAC per quanto riguarda le gomme e quindi i pneumatici eh, si riforniva eh, pagando i pezzi il doppio del prezzo di mercato quindi da qui per esempio una serie di sprechi oppure effettuava delle delle richieste di fornitura senza concludere le procedure di gara in maniera regolare da qui evidentemente un altro spreco di soldi. Allora noi questa rotta l'abbiamo invertita. Una cosa importante che io dico, noi abbiamo dato 167 milioni ad Atac solo per comprare autobus che è una, una cosa importante perché negli anni passati l'amministrazione, cioè il comune pagava Atac e dava soldi che finivano in un calderone e non si sa dove andassero, poi l'abbiamo scoperto con gare irregolari eccetera. noi invece stiamo cercando di finalizzare le somme all'acquisto di cose specifiche tra l'altro molto spesso si parla di milioni di euro senza rendersi conto no? noi maneggiamo cifre che talvolta sono molto alte Ecco, parliamo di 167 milioni, poi parliamo magari di un'altra situazione che costa al comune 400 milioni, però proviamo ad, ad avere una sorta di visione di equipollenza. Noi con un milione possiamo aprire un asilo nido, possiamo comprare tre autobus, tre autobus e mezzo insomma, ci sono i decimali, possiamo per esempio riparare due chilometri di strada, ecco un milione per noi significa questi servizi, quindi quando in passato si sprecavano milioni noi dobbiamo capire che ci hanno rubato dalle tasche tutti questi servizi, quanti asini in nido in più avremmo potuto aprire? Quanti ah, questo è a... un tema caldissimo per perché quanto mi è... riguarda proprio, quindi, cioè, ma è... non come non no, perché no, sono una anche. madre, da... no, ma non, non non indipendentemente scherzo, da dai. quello, perché a me è capitato di imbattermi in questi mesi con tutta una serie di problematiche legate a questo, no, sul territorio romano, effettivamente certo, ce certo. ne sono. Noi stiamo aprendo nuovi asili, io ricordo un episodio che in realtà mi fa sempre molto sorridere perché lo trovo molto umano, una delle prime cose che abbiamo fatto nel municipio è stato aprire un asilo nido che era in, in pratica quasi pronto da non so quanti anni c'era questo quasi pronto ma rimaneva chiuso e abbandonato e purtroppo è stato anche occupato più volte allora abbiamo ripulito sistemato ultimato i lavori messo a posto le carte perché poi c'è sempre qualche problema con qualche carta che non torna e l'abbiamo aperto. Qualche giorno prima dell'inaugurazione dell siamo andati a fare un sopralluogo, io mi sono affacciata a una delle finestre, ho visto in un balcone eh, di un palazzo davanti una coppia di ragazzi, ci siamo salutati, ah allora aprite l'asilo nido, sì lo apriamo. Ah che bello, ho fatto, allora avete un figlio, no, in effetti ancora no, beh adesso lo potete fare perché c'è l'asilo. E eh, ci siamo oh, intanto fatti... Intanto stiamo scambio, vedendo il video in televisione. Eh? Uno proprio. scambio di battute, mm. sì. Sì, eccolo lì Grazie alla regia e, video eh. Caspita Ah, sono bravi <ride> Bravissimi e, Ebbene, questi ragazzi li ho rincontrati varie volte L'ultima volta alla maratona Lei è incinta, incinta Aspetta e quindi eh. è contenta Ha preso in parola, sì. diciamo ecco, <ride> Manderemo lì il nostro bambino Ne abbiamo aperti altri Uno particolarmente in sesto Particolarmente, scusate, legato, è legato a particolarmente dolorosa la vicenda Perché lo abbiamo aperto e 15 giorni dopo gli hanno dato fuoco Quasi per fare uno sgarbo all'amministrazione, io dico siete deficienti, scusatemi la parola, ma volete fare uno sgarbo all'amministrazione e bruciate un asilo nido? E ci abbiamo messo soldi, tempo per aprirlo, per eh, la e per darlo al territorio, cioè ma fate uno sgarbo, prendetevela con me che tanto voglio dire è sempre colpa mia di tutto, ma non andate a danneggiare un servizio che diamo ai cittadini, cioè, questa è stata proprio una sciocchezza enorme, qualche giorno dopo l'hanno addirittura allagato, adesso quest'anno dovremmo essere in grado di riaprirlo, abbiamo investito fortemente, Fondi, soldi, anche qui un'altra scuola mi pare elementare, data le fiamme nei primi mesi del mandato, la di Donato in primo municipio, abbiamo immediatamente fatto una variazione di bilancio, trovato i fondi, abbiamo sistemato ed è stata riaperta, inaugurata peraltro pochi giorni fa, quindi su questo stiamo lavorando moltissimo. Allora. Ma la bella notizia lei non eh, la vale bella, No assolutamente, ma dopo <ride> però. Buona poi, notizia. E poi appunto la domanda su quale sia lo stato della capitale e se tornano gli investimenti. Allora la buona notizia per tutti i romani è che abbiamo. Eh, Abbiamo posto finalmente fine ad Affittopoli. È una vicenda che i romani conoscono bene, sostanzialmente sono queste case del comune che eh, il comune stesso dava in affitto a due lire. Ricordiamo un caso eclatante: Piazza Navona 13,95 euro, eh, Fontana, Faccio Fontana di Trevi 98 metri quadri per circa 80 euro al mese. Quando i prezzi di mercato chiaramente sono al di sopra, al un pelo al di sopra, eh. diciamo si attestano oltre 2.000 euro. Lo ricorderò al mio amico di condominio allora, allora tutto questo è estremamente importante perché diciamo pone una, una netta demarcazione no tra quello che è stato fino adesso noi abbiamo lavorato molto per andare a, a vedere e verificare caso per caso si può dire casa per casa mm. e abbiamo visto che c'erano appunto tutte queste cose che non quadravano abbiamo revocato questi affitti stracciati che oggi pagano complessivamente al comune circa un milione di euro e invece andiamo, andremo a ricontrattare questi affitti mettendoli sul mercato al prezzo di mercato e ovviamente facendo un'asta quindi cercando di spuntare il prezzo più alto e ci aspettiamo di ricavare complessivamente oltre 6 milioni di euro quasi 7 quindi tutto questo significa che l'utilizzo in modo corretto anche... 21 le... autobus eh, eh. <ride> Gli ha esatto, fatto il calcolo esatto eh, oppure sei asili nido in più? No, insomma, eh, quello non ci mi pare sta, male, o guarda. 24 no? Quant'è? 12 chilometri di strada, insomma, è così che si fa. Se noi iniziamo a ragionare così, capiamo quanto gli sprechi incidono. E allora, questa è una bella notizia per i romani: che sappiano che fino, fino adesso questo patrimonio è stato un po' abbandonato a se stesso. Da oggi, ricomincerà a essere utilizzato nell'interesse dei cittadini romani. Oh, io le voglio chiedere una cosa. Eh, non abbiamo toccato eh, la questione delle, delle buche, cioè l'abbiamo fatta all'inizio del sì. uh, del della nostra chiacchierata parlando della cabina interministeriale, perché se non sbaglio, e eh, Alessio Di Francesco è entrato in uh, ah, studio sì, con noi, no? noi eh. abbiamo avuto eh. al telefono proprio mh, il ministro Toninelli due prima che lo incontrasse lei sindaco, e gli abbiamo fatto dire che tirerà fuori, gli abbiamo non so se riusciamo a recuperare l'audio, quindi glielo faccio ascoltare, <ride> ma che se in glielo inviare. Gli abbiamo fatto dire che i soldi per quanto riguarda Roma, per quanto riguarda la risistemazione delle strade, in qualche modo il governo dovrà metterci mano perché come diceva lei Roma è un biglietto da visita. Considerate che da stime effettuate dal nostro Dipartimento Lavori Pubblici che oggi si chiama Simu, ehm, per risistemare le strade di Roma servirebbero 250 milioni di euro ogni anno per 5 anni, quindi oltre un miliardo. Che, è... non ha, che non avete ovviamente Al momento a disposizione. Non ce li ho, in un giro di, infatti è un difficile. giro di presidenti di municipio su questo l'avevamo fatto avevano dato più o meno le stesse risposte. Esatto. Ogni municipio ci aveva detto quale poteva essere la disponibilità all'interno delle casse del singolo municipio. Poi eh. poi c'è stato un problema politico. Io sta domanda gliela devo fare perché altrimenti mi dicono che sono diventata improvvisamente buona. No, scherzo. La scorsa settimana ne abbiamo parlato anche qui a lavori in corso. Beppe Grillo fa un post audio video tra il serio e il faceto che ha uh -huh. destato un po' di polemiche. Allora io non le voglio, uh, me non la voglio mettere in difficoltà o forse sì perché c'è poi anche chi del suo stesso partito ha preso le distanze no? Uh -huh. eh, perché quella è stata un po' una caduta di stile a fronte anche a fronte anche di tante persone che hanno denunciato, eh, se anche madri di famiglie che hanno perso le loro figlie e che si sono messe lì due o tre giorni fa, anche hanno ricordato dove la figlia è morta e hanno detto intanto facciamo una cosa, circondiamo le buche, non le possiamo riparare, va benissimo non ci sono i soldi, però è un atto simbolico no? Cir circondiamole con, uh, con il giallo, facciamo capire che queste cose non possono succedere allora sicuramente quello era un po' ironico non l'abbiamo sottolineato qui in studio sì, però sì. Io quello che posso dire è che noi stiamo lavorando tantissimo sulla questione delle strade, Abbiamo, ci siamo messi il primo anno a fare gare in ogni dove insomma, i municipi per la loro parte perché poi sapete che le strade sono suddivise in strade di grande viabilità e sono in carico al Dipartimento Centrale e strade municipali che sono in carico ai singoli municipi e ciascuno per la propria parte si è messo a fare gare ma in misura che gli stessi dipartimenti ci dicevano non, non, non hanno Mai fatto in, questa, cioè in questo modo. E adesso piano piano questa macchina è partita, per cui a ciclo continuo stiamo iniziando a riparare strade. Peraltro, in alcuni casi dobbiamo intervenire con la toppa, quindi cercando di colmare la buca perché dobbiamo eh, come dire, evitare ed eliminare il pericolo stradale, ma quello non è l'intervento definitivo, quello è l'intervento per eliminare il pericolo. Nella maggior parte dei casi, noi stiamo rifacendo completamente il manto stradale. A volte abbiamo trovato, come mi pare, in in un caso, in settimo municipio, eh, si era aperta una crepa in una strada, abbiamo visto che nei, negli strati sottostanti... Non c'era niente se non la terra, quindi la strada l'avevano fatta mettendo i 3 cm di asfalto, il tappetino di usura, così si chiama, che in realtà dovrebbe essere la parte più, più alta rispetto a tutti i lavori sottostanti che vedono l'utilizzo di diversi materiali. Lì non c'era niente, allora se lo stato delle nostre strade è quello che abbiamo visto quando si è aperta quel, quella via in municipio, noi capiamo bene che voglio dire, cioè, è proprio una rivoluzione da fare, ma gli stessi articoli di giornale di qualche mese fa titolavano mazzette, asfalto e mazzette, sì. cioè, quindi capiamo quanti soldi nel corso degli anni sono stati sperperati mentre potevano essere utilizzati in maniera corretta per rifare le strade di Roma. Questo è, come dire, un'azione un che stiamo portando avanti con forza, è ovvio su oltre con quelle entità in... di cifre .000 chiaramente 000 km ci km deve di essere un intervento da parte del governo se si parla di 250 milioni l'anno assolutamente ma è... non solo anche le, le, i chilometri di strade sono così estese che comunque anche avendo per ipotesi il miliardo domani noi nell'arco di un anno è impossibile rifarle tutte quindi è evidente che occorre mettere su una, come stiamo facendo un piano di, di manutenzione di eh, rifacimento progressivo che piano piano interesserà tutta la zona di Roma partendo Forse dalle più ammalorate in alcuni casi purtroppo le più ammalorate sono, sono tante quindi io sono la prima ad essere Vedi, dispiaciuta. Invece che la ringrazio dopo 46 anni è stato rifatto, veramente non faccio nel tempo a leggerli tutti, Perché il marco è... stradale in via Avoli, credo si rifatto, così, grazie Claudio. Abbiamo rifatto via dell'archeologia che è una strada che si trova in Sesto Municipio nel Tor portiere Bella di Torbella Monaca, sono andata a vedere i lavori, e lì c'erano persone, poi lì ci sono anche case popolari, insomma sì. c'erano persone che mi guardavano con le lacrime agli occhi e dicevano noi non vediamo l'amministrazione amministrazione non vediamo un sindaco dagli anni Ottanta, questa strada non veniva toccata dagli anni Ottanta, idem i nostri palazzi, per cui io ho dato immediatamente ordine ai miei assessori di iniziare a trovare soldi per metterli anche sulla manutenzione delle case ERP in quella zona. Una signora mi ha fatto vedere casa, per carità una casa dignitosissima, ma sono andata a vedere le cantine del palazzo, erano completamente allagate, c'erano liquami, c'era tutta una cabina elettrica che era andata a fuoco e i condomini avevano sostanzialmente a proprie spese, avevano riparato, cioè you <laughs> il Comune è stato assente per tantissimo tempo, allora, e, e qui mi riaggancio all'altra domanda che lei mi ha fatto prima sì. di andare via, no? come, come è Roma? Come o, qual andando? è lo stato di salute di Roma e se tornano gli investimenti? A proposito degli investimenti, lui, Alessio Di Francesco è il nostro esperto di questioni che riguardino lo stadio lo quindi so, lo eh, so. questo è eh, diciamo così, uno stadi. dei massimi investimenti che dovrebbe arrivare però ci sono stati problemi che, che sì. sappiamo eh, ma torniamo un attimo mm. solo per, per completare il discorso, eh, lo Stato di Roma è lo Stato di una città che sta rialzando la testa, faticosamente rialzando la testa, vuole fare le cose con regolarità la prima cosa che abbiamo fatto è stato mettere i conti in ordine, chiudere i bilanci entro la fine dell'anno per consentire di impostare le gare in maniera corretta, abbiamo, quando si, dice, si diceva Roma ladrona, beh Roma non è più ladrona, abbiamo abbattuto il debito che abbiamo trovato di oltre 200 milioni stiamo pagando i debiti dei, dei sindaci pregressi, eh, noi oggi le dico la verità, se, ecco, se io per esempio potessi fare lavori sul manto stradale per 250 milioni non avendo i fondi, io potrei farli creando quelli che vengono chiamati debiti fuori bilancio, cioè io spenderei dei sì. soldi che non ho scaricando poi la responsabilità del pagamento sui sindaci che vengono dopo e un po' come sono state fatte le cose prima per cui oggi sto pagando mi sono lavori mi sono illuminati gli occhi, ma perché sì. non lo faccio? non lo faccio perché secondo eh. me è scorretto perché, perché poi i nostri figli... Molinari c'ha un po' anche nei confronti dell'Europa questa tesi allora diciamo ma mm, perché non lo fanno così magari è anche contro legge diciamo ah vabbè ma quello è va un... un motivo sufficiente Beh, una, ma diciamo ma ecco, un, un, un, così, è una, una piccola notazione non è che cioè, sei tu il sindaco e... Stefano quindi... no, no il problema è che proprio perché questa pratica è stata fatta in maniera eh, si è ricorso a questa pratica in maniera così massiccia negli anni passati che noi non abbiamo più disponibilità di soldi perché una parte di quei soldi che eh, non abbiamo e che riusciamo faticosamente a trovare li dobbiamo utilizzare per pagare lavori fatti negli anni precedenti invece di utilizzarli per nuovi lavori, dobbiamo pagare no? quelli. Allora, lei capisce che se reimpostiamo l'azione di governo in un modo sano gli effetti magari non li vediamo domani però quando arrivano sono effetti duraturi le strade che stiamo rifacendo sono strade che tengono, tengono alle piogge, reggono non solo, andiamo a fare i carotaggi cioè con degli certo. strumenti noi facciamo dei buchi estraiamo un cilindretto di asfalto nuovo e di, so e di strato sottostante e vediamo se le ditte l'hanno mm -hmm. fatto bene, in due, in due o tre casi abbiamo visto che i lavori non erano stati fatti a regola d'arte abbiamo richiamato le ditte, l'hanno l'hanno rifatto completamente a spese loro, è evidente ma hanno rifatto il lavoro, perché devono capire che non, non si può scherzare, sono soldi pubblici, no? Senta sindaco, sono le 9 e 20 c'è lo staff di comunicazione che tra qualche minuto la, la, la rapirà via. e ci abbiamo almeno due o tre temi ancora da trattare. Ma due arrivo due vocali? Non so se facciamo in tempo perché arrivo veramente sono una valanga sicuramente li mandiamo in coda mentre il sindaco cioè, gli voglio, voglio far ascoltare. Va bene. Però se Roma migliora biglietto da visita investimenti c'è già chi sta investendo ci vuole dare una notizia da questo punto di vista cioè dove si sta investendo come e chi sta investendo? Allora innanzitutto devo dire che una delle prime notizie interessanti che ci è arrivata già ormai è, è anziana di qualche mese è di Mercedes che ha deciso di rimanere a Roma mentre tante altre aziende negli anni precedenti avevano fatto investimenti in altre città Mercedes ha deciso di rimanere e quindi questa è una bellissima notizia. Nel frattempo è arrivata Aruba che è una società tutta italiana che ha deciso di investire e fare un grandissimo ufficio chiamiamolo così è un data center che porterà 300 milioni di euro sulla nostra città e almeno per iniziare 200 posti di lavoro. Tutto questo lo stanno facendo eh, nella, nella Tiburtina Valle in quella zona sì. della Tiburtina dove ci sono tantissime imprese ad alto tasso tecnologico. Tra l'altro una delle nostre attività. La, la, viabilità, la, la viabilità la miglioriamo cioè la. Non la solo la miglioriamo. Le <ride> abbiamo già. Lei non sì. sa abbiamo no, trovato. Facciamo, no no I nel cantieri. Senso, ma la è atavica la cosa no. La è atavica. Eh. Noi abbiamo trovato dei cantieri bloccati. Sì. Con la di che faceva i lavori sostanzialmente fallita quindi tutto fermo ci siamo messi di punta come si dice e abbiamo riattivato eh, i cantieri abbiamo mh, contrattato e mh, negoziato insomma eh, con eh, il curatore eh, di questa ditta ormai fallita i lavori sono ripartiti presto la, la Tiburtina avrà la sua terza corsia e questo non solo consente di migliorare la viabilità sulla Tiburtina per tutti i residenti cioè, ma anche per le persone che vanno al lavoro nella cosiddetta Tiburtina Valle. Tir, perché poi e le aziende, di le aziende aziende ci azienda. hanno ringraziato, quindi in realtà quello sta tornando ad essere anche un polo molto attrattivo. Aruba non è l'unica, però non vi, dico, non vi dico altro, nei prossimi eh. giorni ci saranno novità. Poi vi ricordo anche la Formula E eh. è arrivata la Formula E eh, questa primavera, un grandissimo evento di caratura mondiale Adesso c'è il rally di Roma. Si sono trovati talmente bene che tornano, tornano. per altri cinque ah, anni certo. Insomma, mh, è importante che... Allora, andiamo un po' sul, sul tecnico, non mi far, non ci far fare brutte figure. Ronaldo Giocherà il dossier di proprietà della S Roma, così ti creò l'assist. <ride> di proprietà di Pallotta. <ride> Hai, Hai ragione, questo, questo scusa perché tanto mi avrebbero corretto subito certo. gli ascoltatori. Sindaco, a proposito di investimenti, lo stadio della Roma, lo stadio di Tor di Valle, chiamiamolo così, un miliardo e sette, passato attraverso la vostra novazione delibera dell'investimento mm -hmm. di comunque sette-ottocento milioni che credo sia il più grande investimento sì, al momento sì. previsto per Roma sì. sotto la vostra amministrazione, c'è stato l'intoppo dell'indagine sì. giudiziaria dalle carte, dalle intercettazioni, eh, abbiamo visto eh, una certa preoccupazione da parte del gruppo di Parnasi in particolare per lo studio dei flussi di traffico, lo studio dei flussi di traffico lo ricordiamo velocemente, ha permesso di eliminare il ponte di Traiano, quindi di abbattere le cubature. Le inter intercettazioni cioè o oh, no, è di niente di quello. Esatto, ecco, questo... Posto noi lo ricordiamo che tutti gli strumenti, bisogna dirlo, che tutti gli strumenti per fare i flussi di, tra di traffico, nonché le indicazioni su come farle, sono stati dati dal Campidoglio al proponente e che sicuramente la due diligence, eh, mi auguro, che, avviato, che avete sì, avviato a eh, fare i risultati sono stati fatti bene, però adesso si pone il dubbio. Al di là della due diligence, oltre del controllo, avete previsto anche un approfondimento di questi studi? Perché almeno dalle sì, io ho chiesto specificamente di, ovviamente non solo di fare una due diligence su tutta la procedura perché comunque quando si verificano eventi del genere è bene, eh, come dire, ributtare un occhio su tutto, però con particolare riferimento anche alla questione dei, del traffico perché, e della, della viabilità e della mobilità perché è evidente che quelle intercettazioni un dubbio lo devono far venire. Poi se invece tutto sarà riscontrato nella norma, chiaramente il nostro interesse è eh, portare avanti quel progetto, però effettivamente eh, quel, come dire, quello squarcio di intercettazioni ci deve far eh, semplicemente attivare tutta una serie di controlli ulteriori e più approfonditi per verificare insomma, che... Eh, la procedura Perché sia corretta. più un ponte sì o un ponte no cambiava, eh, a, no? Insomma, eh, noi l'avevamo notata questa cosa, anche in facendo intervenire spesso. A stesso. questo punto, senza anticipare i tempi, eh. però visto che il dubbio c'è, qualora si, si dovesse verificare con... De che c'è bisogno del ponte di Traiano. Io eviterei in questo momento di fare previsioni eccetera. Diciamo Però bisognerebbe che, mettere mano alla delibera nuovamente. Ma io credo che se si verificasse qualunque tipo di, di anomalia sicuramente ci sarà bisogno di, di rivedere quel che è stato fatto. Al momento io mi limito a dire la vicenda è talmente delicata e veramente c'è anche la procura sopra che io mi limito a dire noi intanto rivediamo tutto con particolare attenzione alla questione del traffico. Sono partite le querele sindaco perché all'indomani ho insomma... consegnato tutto all'avvocato quindi no. immagino Intanto, facciamo intervenire perché così ci il suo avvocato dire che aver misurato un buon rapporto perché lei credo sarà che sia impegnato a scrivere sì, sì perché si era da... parlato eh. di, di eh, io cito per virgolette di sistema raggi addirittura invece eh, sono poi, stati per, vergognosi è venuto fuori che praticamente Parnasi più o meno aveva rapporti con tutti anzi aveva rapporti con tutti e non, eh, e no, non con me e non con lei eh, già, eh. già. Eh, eh, questo questo è come dire, io più arrabbiata, fare... più sorpresa, più delusa? Umanamente glielo chiedo. Uh, umanamente credo di essermi abbastanza abituata, però io credo che. Che non è positiva questa cosa. No, però vediamo anche bene, purtroppo, come spesso le notizie vengano un pochino deformate, però io dico una cosa fare il giornalista secondo me è un mestiere una professione anzi bellissima perché ti consente di andare in giro, vedere e raccontare cose belle e cose brutte però bisogna avere l'onestà di raccontare quel che accade cioè, voi lo sapete meglio di me, il limite della verità è fondamentale può coprire anche una critica molto molto aspra non c'è dubbio, ma la verità è fondamentale quando si travalica quel limite anche perché in questo caso c'erano documenti da poter consultare quindi si poteva esprimere un'opinione basata su fatti esatto, eh. esatto e io questo chiedo, non chiedo altro senta le posso chiedere sì, velocemente? Due, due cose perché sono arrivati sì. centinaia di messaggi su un'unica questione questa cosa le la devo domandare altrimenti non ci fanno parlare più a no a proprio Stefa. umanamente no? alla luce di tutto quello che è accaduto sullo stadio della, della Roma io mi ricordo forse la primissima intervista che rilasciò lei qui a Radio Radio quando disse se diventerò sindaco eh, ritirerò la delibera. Pubblico, la delibera di, di pubblico, pubblico interesse uh -huh. poi sappiamo tutti com'è andata ma alla luce di questi fatti ci ha pensato su, magari dicendosi sì, beh, forse avrei fatto meglio Chi a ritirarla e rifarla <ride> di nuovo o se ha no, pensato... abbiamo fatto, in realtà abbiamo fatto poi una valutazione abbiamo anche nel corso della campagna elettorale sostanzialmente abbiamo detto beh, però mettiamola così mh, se lo stadio viene fatto bene, diciamo sì allo stadio e no alla speculazione, perché anche perché riqualificare quell'area non sarebbe stato, io lo dico tuttora, non è assolutamente da, da scartare. No? Per cui io continuo a rimanere di questa, di questa idea: le cose possono essere fatte bene senza un intento speculativo. Se tutto risulterà nella norma, insomma, saremo i primi ad andare avanti. Però credo che nell'interesse di Roma, attenzione, è fondamentale chiarire bene tutti i passaggi. Velocemente, ci chiedono eh, Roma TPL perché questo è un problema che si sta trascinando da un sacco sì, di tempo sì. ci scrivono, noi abbiamo addirittura gli stipendi fermi ad aprile 2018 non è vostra, come dire, diretta responsabilità ma è una cosa della quale vi siete occupati, eh, rifiuti, di discarica di servizio sì o no? E questo è un altro aspetto, gliel'ho messo alla fine però la sì. il tema rifiuti veramente meriterebbe un'ora, soltanto quello. Sì, il tema rifiuti è anche questo un tema che in qualche modo ci appassiona, abbiamo attivato il nuovo modello di raccolta dei rifiuti differenziati lo abbiamo attivato sapete bene a dicembre nel quartiere ebraico e nell'arco di una settimana siamo passati alla raccolta differenziata all'85% e questo dato è consolidato anche ad oggi, sono passati più di sei mesi eh, quello era il nostro modello sperimentale da marzo di quest'anno abbiamo iniziato a consegnare i kit per la raccolta differenziata kit taggati, ossia con un microchip ah. che identifica specificamente il secchio, la busta e l'utenza anche su questo c'erano tanti messaggi sì. l'identificazione di chi lascia la roba l'identificazione, esatto, la busta, secchietto eh, tutto identificato mm. con una singola utenza abbiamo distribuito abbiamo iniziato chiaramente su due quartieri che sono il decimo e il sesto quindi quello di Ostia e quello di Torbella Monaca per sì. intenderci eh, a Ostia è partito siamo partiti dal quartiere dell'Axa 10.000 utenze eh, anche qui nell'arco di una settimana 85% di raccolta differenziata la prossima settimana si parte con Dragona nel frattempo siamo partiti anche a Fontana Candida nel sesto municipio questa è la eh, settimana in cui si avvia, è stata avviata Fontana Candida i dati sono incoraggianti quindi il nuovo modello è quello che ci consente di abbattere drasticamente la gestione e i rifiuti indifferenziati che sono poi il problema classico che ogni comune Ah, perché? Perché certo. i rifiuti indifferenziati sono quelli che sostanzialmente non possono essere avviati al riciclo, non possono essere rivenduti, devono finire in, in teoria in discarica mm. o negli inceneritori. Mm. Noi riteniamo, ma soprattutto l'Europa ci dice che noi dobbiamo fare il più possibile per ridurre i rifiuti, differenziare, riciclare, riutilizzare. Sono un po' no? i certo. principi. Allora noi quello che stiamo facendo è dire impegniamoci tutti al massimo perché avere una città pulita dipende da noi abbiamo fatto pubblicare perché ci sono stati inviati abbiamo pubblicato dei video chiaramente senza identificazione sì, sì, quelle, no? Quelli di, di quelli che buttavano la roba dove capitano sì, la roba sì, sì. addirittura abbiamo visto un dipendente comunale che eh, buttava i frigoriferi. Io sono riuscito tra... a convincerne uno a portarlo all'oasi all all'isola all eh, esatto, all all'isola di ecologica. Guarda, allora, poi... allora siccome ci dicono che la dobbiamo liberare non io so, eh, l'avrei la... parlato per ore. Ma lo so lo so anche noi <ride> con lei Guarda, io nel salutarla e nel ringraziarla, tra le tante domande che sono arrivate, voglio fare prenditi questa. La, prenditi l'ultima. <ride> no, è un mio amico, Daniele, si chiama Le chiederei sinceramente quanto è difficile fare il sindaco? È molto difficile però dico un'altra cosa sì, no, non, onestamente, ma mm. per tutti i sindaci lo è io ho incontrato sindaci anche di città molto piccole e loro hanno difficoltà simili alle mie ma molto diverse perché ad esempio loro hanno zero in cassa e magari mm. devono fare anche la festa del paese non riescono a farla e vengono attaccati per, per cui um, vi dico è molto molto difficile però è altrettanto bello perché quando poi si riesce ad aprire un asilo nido quando si riconsegna un parco beh stai facendo qualcosa di buono per la tua città e poi sa che c'è cioè, io non sono di quelle persone che si lamentano cioè se io mi lamento mi devo attivare altrimenti non mi lamento più questa è la mia filosofia di vita quando per venne cui... la prima volta mi colpì una cosa la seconda volta mi colpì una cosa lei disse mi piacerebbe stare più in mezzo alla gente ma me lo impediscono perché nel senso buono del termine perché devo essere molto uh, lì a studiare adesso le dico è arrivata a metà del guado no? Eh, secondo te, le, secondo lei le sarà possibile trascorrere? Stiamo già uscendo molto di più perché, come dire, una serie di dossier per sono stati Per avere una percezione sì. no, maggiore. A me piace molto il andare in mezzo alla gente. A ah. me piace mm. moltissimo andare in mezzo alla gente, anche a raccogliere i problemi, perché poi io vedo quali sono i problemi e cerco di risolverli, riportandoli negli uffici e cercando di impartire. No, facciamo così, proviamo a fare di qua di là. Facciamolo più spesso insomma, che ci incontriamo. d'accordo. Guardi, lo, lo, ce lo scrive Orazio. Certo, ce Niente, adesso ci, ci seggano proprio. Capito, Abbiamo il suo staff tecnico comunicativo detto, detto. Vabbè, io ci provo io. allora ringraziamo Virginia Raggi, grazie, a voi, grazie, grazie, a voi. grazie grazie mi sempre. raccomando impegnatevi a cambiare le regole